Ciao, in questo video farò una query avanzata che permette la selezione di una parte eh, di una stringa eh, e nella specifica ad esempio vedremo come è possibile estrarre il, il, le sue geometrie relative al codice eh, 51, in pratica tutti Uh, di uh, tutte le geometrie che iniziano per 51 con la query che andremo a vedere uh, a breve qui possiamo vedere che uh, c'è uh, la, la soluzione amministrativa uh, francese che utilizzeremo uh, per praticità uh, questo, questa, questo uh, shape file e uh, innanzitutto il primo passo è andare appunto nella uh, tabella attributi attiviamo uh, qui il select future e um, andando a ricercare qui in string, utilizzeremo questo tipo di, uh, di selezione, il substr. Nello specifico andremo a fare quindi, substr, eh, il field di nostro interesse, in questo caso 1 e 2 cos'è 1 e 2 1 praticamente 1 e 2 è il range uh, di uh, ricerca del codice che andremo a, uh, a scrivere a breve Cioè soltanto dovrà ricercare soltanto nelle prime due posizioni di questa uh, stringa quindi IS 50 sono stati quindi selezionati, come vediamo tutti i poligoni, tutte le geometrie, che iniziano per eh, 50 è possibile concatenare questa selezione un'altra selezione, ad esempio io ce l'ho qui in cui praticamente ho chiesto che venisse selezionato il 51 e il 10. Effettuiamo la query e questo è il risultato. Spero che questo video sia stato utile. Un saluto.